I miei colpi non funzionano coi soldati Ok, giochiamo Il cristallo perde energia L'ho preso Glame! <sussurra> <sussurra> uh? <surra> oh. oh. oh. oh. oh. Ops, non ti ho preso Grazie, lo tengo io Ma ti prenderò Prova a prendere questo eh? Eh? Dai, Aaron, puoi farcela Lo so, lo so, entrare in gioco Ci ho provato, mi dispiace, Cosmir Non ha detto di entrare in gioco Ti sta dicendo di entrare nel gioco Sì, il gioco Sì, sì il gioco non ha alcun senso ma lo adoro! Sarò il gioco! <susurra> uh!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 Ciclone esplosivo! Yeee! Yeah! Preso, sigillino! Uffa! Yee-haw! E via con E... E... Attivazione! Sigillino! Oh? oh no, ragazzi! <ride> non potete sconfiggere Kratos e salvare i vostri amici contemporaneamente! Già, era questa la lezione Non fare due cose in una volta, ma... Ah! Siamo, Siamo tempestosi. tempestosi! Ciclone esplosivo! Lavoro, amico mio. I tempestosi salvano il mondo. Allora non è stato divertente? Divertentissimo! Ma ora ti prego, mettimi giù! Mi stanno tornando su gli slog mangiati a colazione, <ride> <ride> cosa farebbe un vero tempestoso? Lo so! Sparare più in fretta! Come dici? Non essere scrupoloso! Usa il tuo istinto, è lo stile tempestoso! Yeah! Frenzatetto! Frenzatetto! Frenzatetto! Wow, quel mech sa come muoversi! Wow! tempesta! Ha detto una possibilità su cento? Mi ricorreggo. Una su un miliardo. È molto potente e molto veloce. Quindi dobbiamo essere molto più veloci. Spariamo un sacco di frecce tutte nello stesso momento. Sembra davvero molto tempestoso. Yeah! Freccia Frecce! Si avvicinano, scudo di luce! Go gormiti, me, ti vivi. Chi mi fermerà? The land is